Nel precedente video su Percy Jackson avevo accennato a un nucleo della civiltà occidentale e allo spostamento degli dei dall'antica Grecia agli Stati Uniti, più precisamente a New York City. Per chi si è limitato a vedere solo i film, risulterà spontanea questa domanda, dato che non viene data alcuna spiegazione su questa cosa. Ne viene spiegato il perché gli dei greci si siano spostati dalla Grecia o se si siano stabiliti in passato in altri stati o continenti, prima ancora di dimorare in America. Quindi, banda gli indugi, vediamo di chiarire questa cosa. Nel libro di Percy Jackson e gli idee dell'Olimpo Il Lato di Fulmini, Percy subito dopo essersi ripreso a seguito dello scontro con il Minotauro, viene accompagnato da Grover per incontrare Chirone e il Signor D, i quali spiegano al ragazzo dell'esistenza degli dei greci e del mondo antico. Chirone sottolinea innanzitutto la netta distinzione tra il Monte Olimpo e la dimora degli dei, che prende il nome dal monte. Essa è il punto di convergenza dei loro poteri, che un tempo era davvero situata sull'Olimpo, che continua a chiamarsi così per rispetto delle tradizioni ma il palazzo si sposta così come si spostano gli dèi. Chirone prosegue il discorso spiegando esattamente che quella che i mortali chiamano la civiltà occidentale non è assolutamente un concetto astratto ma una forza vivente, una coscienza collettiva che brilla da migliaia di anni e gli dèi sono parte di essa, anzi si potrebbe anche dire che essi ne siano la fonte o perlomeno che vi siano così legati da non poter mai scomparire, a meno che non venga spazzata via l'intera civiltà occidentale. Il fuoco si è acceso in in Grecia, la prima dimora in assoluto degli antichi dei. Poi il cuore del fuoco si è spostato a Roma e così gli dei, con nomi diversi certo, ma si trattavano pur sempre delle stesse forze, delle stesse divinità e così via. Nel corso dei secoli gli dei non hanno fatto che spostarsi ovunque la fiamma della civiltà occidentale fosse più luminosa. In Germania, in Francia, in Spagna. Hanno addirittura trascorso diversi secoli in Inghilterra. Chirone fa anche un'osservazione sull'architettura dei posti in cui gli dei si sono stanziati. Il centauro afferma che la gente non dimentica gli dèi, e in ogni luogo in cui quest'ultimi abbiano governato nel corso degli ultimi 3000 anni, li si può trovare nei dipinti, nelle statue, negli edifici più importanti. Chirone pone degli esempi espliciti a Persi sull'attuale occupazione degli dèi greci sul suolo americano. Il simbolo degli Stati Uniti, tanto per cominciare, non è altri che l'aquila di Zeus, o la statua di Prometeo al Rockefeller Center, le facciate greche degli edifici del governo a Washington, e così via. Chirone conclude dicendo che l'America è attualmente il cuore della fiamma La più grande potenza d'occidente Ed è per questo motivo che gli dei greci si trovano sul suolo americano Quindi come avrete potuto intuire L'Olimpo non è collegato al suolo E non può essere visto o rilevato dai mortali a causa della foschia Ma è in qualche modo collegato al mondo mortale Da un ascensore dell'Empire State Building Sopra il quale è situato L'unico modo mortale per raggiungere l'Olimpo È superare una guardia di sicurezza nella Hall Che non darà accesso a nessuno Se non si dispone di un'autorizzazione speciale la maggior parte degli dèi vive sull'Olimpo, ma alcuni preferiscono vivere nei loro regni nativi, come Ade e Poseidone, sebbene Poseidone abbia un trono mentre Ade no. Essendo la sede del potere degli dèi è di vitale importanza, se la sala del trono venisse distrutta l'Olimpo si sbriciolerebbe e il potere degli dèi si indebolirebbe gravemente teoria, se fosse distrutto e gli Olimpici recuperassero abbastanza forza per riformarlo, potrebbero essere vulnerabili ai loro nemici. Non è noto se la distruzione degli dei dell'Olimpo influenzerebbe anche gli dei minori. Tuttavia Ade crede di poter esistere da solo per 4 anni negli inferi senza gli dei, quindi rimane ancora un mistero. È possibile certo, ma ancora non confermato in verità ci sarebbe da parlare della questione delle forme romane, della guerra civile americana e di altre cose che ci vengono introdotte nella saga di eroi dell'Olimpo e delle sfide di Apollo che si collegherebbero molto bene in effetti con questo argomento, ma dato che molti di voi non hanno letto i libri, in più la serie tv di Disney Plus partirà dagli avvenimenti del primo libro, direi di concentrarci di più al momento su quello che viene detto in quest'ultimo per evitare ulteriori spoiler sugli altri quattro libri della saga di Percy Jackson e sulle altre due saghe sempre scritte da Rick Jordan, e anche per cercare e di riparare i danni che hanno fatto quelle porcherie di film che a quanto pare non hanno spiegato un oh, sai, Perché tutto quello che vi ho detto, sia in questo che nel precedente video, non è stato minimamente, minimamente spiegato. Quindi, questa è un'altra prova evidente che questi due film sono stati delle tremende. Ma è una cosa che ho detto a tutti e c'è gente ancora che dice no ma i film sono belli non è che devono essere uguali ai film ed è vera questa cosa qua però peccato che queste due cose che vi ho detto sono molto importanti perché non è che i dei hanno sempre abitato l'America no non è vero un non è che si sono spostati in America soltanto per vacanza o perché gli faceva comodo non è vero un porca di quella York ma porca di quella jorda e non viene minimamente spiegato in quella madre di film che avevo detto che non avrei più accennato, che avrei fatto finta che non fossero mai esistiti però purtroppo è più forte di me ragazzi, non ci posso fare niente, dovrei fare un video in effetti su sulle differenze fra i due libri e i film di Percy Jackson che hanno fatto al cinema però non è questo il momento, dovrò recuperare quel poco di sanità mentale che mi resta e Trovare la concentrazione per fare una roba del genere. Ma al momento non ci ho sbatti. Bene, gente, qui finisce il video. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace. Iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. E vi ricordo di attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei futuri video, sui miei futuri lavori. Vi ricordo anche che sotto in descrizione trovate i link dei miei social se volete stalkerarmi: Facebook, Instagram, Twitter, Discord, bla bla bla bla bla. bla. Vabbè, cose che ho sempre ridetto, ma che vi ricordo sempre. E noi ci rivediamo con un nuovo video. Bye bye!